L'appuntamento per gli appassionati dell'automobilismo è da venerdì 8 a domenica 10 luglio sulle montagne olimpiche, quando tornerà la Cesana Sestriere, la corsa in salita che in 60 anni ha scritto pagine memorabili nella storia dell'automobilismo sportivo. Il percorso è sempre lo stesso, unico, irripetibile, selettivo, spettacolare. 10 km e 400 metri sui tornanti che dai 1300 metri di Cesana salgono ai 2035 del Colle del Sestriere. Anche quest'anno sono attesi oltre 120 piloti, fra i quali i nomi più importanti nel settore della velocità in salita. Il tempo record della corsa è sempre lo strepitoso quattro primi 30 secondi 6 centesimi ottenuto nel 2016 da Stefano di Fulvio su Osella PA 990, pur essendo presenti sul percorso due chicane di rallentamento a Champla-du-Col. Nell'edizione 2021 Filippo Calicetti su Osella PA 990 ha vinto in 4,53-26. La Cesana Sestriere è valida per i campionati italiani ed europeo della velocità in salita ed è come sempre patrocinata e sostenuta dal punto di vista organizzativo dalla città metropolitana di Torino, impegnata a garantire la sicurezza del tracciato sulla strada provinciale 23 del Sestriere. Dopo i consistenti investimenti realizzati dalla Direzione Coordinamento Viabilità nel 2021, Quest'anno non è stato necessario eseguire lavori di grande entità, ma si è comunque proceduto al controllo e al ripristino delle protezioni laterali e del manto stradale laddove necessario. Si tratta di lavori che vanno comunque a vantaggio dell'utenza locale e turistica, di una delle dorsali viarie maggiormente trafficato in Alta Valsusa. Le prove ufficiali partiranno alle 13 di sabato 9 luglio, dopo la conclusione della prima parata storica Cesana Sestriere Experience. La gara scatterà alle 11 di domenica 10, la premiazione inizierà alle 14.30 in piazza Giovanni Agnelli a Sestriere.